Allora, ho bisogno di fare una ricerca. Per documentarmi sull'argomento decido quindi di consultare alcuni articoli scientifici. Per fare ciò mi avvalgo di PubMed, che è un database bibliografico contenente informazioni sulla letteratura scientifica biomedica. PubMed raccoglie pubblicazioni da circa gli anni 50 ad oggi, costituendo di fatto una risorsa quasi infinita di informazioni gli articoli contenuti su PubMed sono liberamente consultabili da chiunque l'unico vincolo è legato però al fatto che alcuni di essi possano risultare a pagamento in quanto pubblicati da riviste che richiedono la sottoscrizione di un abbonamento il problema dell'abbonamento che è già di per sé un problema rilevante in quanto l'abbonamento stesso può risultare molto costoso potrebbe in un qualche modo essere ovviato acquistando singolarmente l'articolo L'operazione però risulta anch'essa molto onerosa, ogni singolo pezzo infatti potrebbe costarci anche alcune decine di euro. Ciò renderebbe economicamente molto dispendiosa la nostra ricerca. Fortunatamente a noi studenti è fornito dall'Ateneo un sistema di proxy che ci permette di usufruire gratuitamente di molti degli articoli scientifici contenuti su PubMed. Inserire il proxy dell'Ateneo, nel mio caso quello dell'Università di Firenze, è un metodo molto vantaggioso per compiere una ricerca completa e gratuita, avendo accesso ad un numero maggiore di fonti. L'Università stessa, infatti, si prende carico delle spese, avendo sottoscritto in prima persona l'abbonamento con le riviste. Allora, quindi, appare necessario inserire il proxy. Per inserirlo, apro il mio browser di navigazione, nel caso Safari e dal menu impostazioni Safari seleziono preferenze nella finestra che si apre clicco su avanzate e poi su modifica impostazione mi si apre una nuova schermata in cui devo spuntare l'opzione Proxy Web qui devo inserire l'indirizzo HTTP del server proxy, in questo caso che avevo già precedentemente inserito e come porta a inserire 8888 spuntare l'opzione il server richiede una password e inserire le mie credenziali di accesso, le credenziali di accesso personali ad unifi che sono nel caso la matricola e la password che mi danno, che mi danno diritto di accedere al proxy Devo quindi cliccare su ok, su applica e quindi il proxy è attivo. In questo, a questo punto posso cominciare la vera consultazione su PubMed. Se nella stringa di ricerca Google scrivo appunto PubMed e mi si apre una serie di risultati. Il primo è quello che mi interessa. Clicco mi si apre la pagina iniziale di PubMed si vede subito che nella parte alta è visibile la stringa per eh, inserire le parole chiave della mia ricerca queste possono essere il nome proprio di una persona eh, possono, potrebbe essere il titolo di un articolo il nome di una rivista oppure più semplicemente le parole chiave che devono essere contenute all'interno di una pubblicazione la mia ricerca verte sulla corteccia cerebrale. Allora, eh, dato che la quasi totalità degli articoli è ovviamente in lingua inglese, che è il linguaggio ufficiale per le pubblicazioni scientifiche, devo scrivere cerebral cortex e cliccare search. Allora, nella pagina che si apre sono presenti i link ai vari articoli. Mi accorgo subito che il numero ricercato è un numero esorbitante. 304.967 articoli sono decisamente troppi per essere consultati. Potrei scorrere e saltare tra le varie pagine, ma preferisco imporre dei limiti più precisi alla mia ricerca. Vedo quindi che sulla sinistra mi è data la possibilità di inserire dei filtri per rendere più specifica la mia ricerca, posso ad esempio modificare il, tipolo, il tipo di articolo, io voglio fare una ricerca di un trial clinico. Posso ad esempio modificare l'intervallo della eh, pubblicazione, qui gli ultimi 5, gli ultimi 10, ma io voglio essere molto preciso e ad esempio voglio che i miei articoli siano stati pubblicati nell'ultimo anno, quindi 2013, primo gennaio, fino al 31 dicembre 2014. Ancora non ci siamo, ma questo non ci deve importare. Clicco su Appli e poi posso anche decidere sul la specie sulla quale eh, le pubblicazioni vertono decido che questa sia la specie umana allora ehm, i risultati ora sono 487, il numero è diminuito notevolmente ma sono sempre comunque troppi per una ricerca eh, vedo infatti che sono stati attivati i filtri I clinical trial eh, le date di pubblicazioni posso iniziare una nuova ricerca cliccando su clear all ma mh, io voglio essere ancora più preciso quindi potrei modificare ulteriormente i miei filtri oppure utilizzare una funzione molto interessante che è quella delle advanced filters ehm, si apre un tool molto interessante che mi permette di ehm, aggiungere ai termini di ricerca eh, dei connettivi logici e, e delle nuove parole chiave vedo qui la, mh, eh, la storia delle mie ricerche e ad esempio la numero 4 eh, è proprio la ricerca con tutti i vari filtri che avevo eh, fatto ora quindi per comodità inserisco numero 4 il connettore AND in questo caso è preferibile rispetto a or oppure not, io voglio uh, aggiungere la ricerca sui neuroni, quindi neurons. Clicco su search, ah, vedo che i risultati ora sono 34, 34 è un numero, è un buon numero perché questi siano consultati uno a uno allora a questo punto io vado a cercare uh, ad esempio un articolo che è posto in uh, completamente libero ad esempio il terzo dice free article andiamo a vederlo allora ecco qua qui viene subito evidenziata la uh, l'astra, l'abstract, che sarebbe una centinaia di parole in cui si compie una sinossi sull'argomento della ricerca, dalle modalità di esecuzione ai risultati perseguiti, ai risultati effettivamente ottenuti. Io vedo in alto, ecco qua, questa è la sequenza tipica di una citazione. Questa consta della prima parte, che è l'abbreviazione del nome della rivista, l'anno di pubblicazione, il numero di volume della pubblicazione, il fascicolo all'interno dell'anno e solitamente l'intervallo di pagine all'interno della pubblicazione. Non contento dell'abstract, voglio... voglio vedere l'articolo intero. Sulla destra io ho il link alla versione integrale. Clicco. ecco qua, e mi si apre la pagina in cui effettivamente ho accesso all'intero lavoro che vedete consta di numerose pagine allora se volessi ora salvarlo mi basterebbe cliccare su full text e si aprirebbe la pagina in pdf ora sta facendo il download della pagina Ecco qua, la rivista in formato PDF che mi permette di essere salvata e per, per una consultazione futura, ma questo ora non ci interessa. Quindi torniamo indietro alla nostra ricerca. Allora, ora vogliamo testare che il proxy funzioni. Allora, prendiamo ad esempio... Uh, L'articolo 6. L'articolo 6 non dice di essere consultabile gratuitamente, però teoricamente avendo attivato il proxy questo dovrebbe essere accessibile. Allora vediamo qui le, la struttura tipica dell'abstract, questo con il background, l'oggetto, i risultati, le conclusioni. Proviamo ad andare sulla destra, destra, cliccare al full text link, si apre una nuova pagina, ecco qua, institution, università degli studi di Firenze, biblioteca biomedica ecco questo è il segnale che il proxy in questo momento sta funzionando vediamo se abbiamo accesso all'intero articolo esattamente sulla destra full text, free, for, free to you cliccando ecco qua, di nuovo accesso al pdf in formato integrale che posso salvare e consultare successivamente.